Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 E siamo tornati su New Super Mario Brothers U Deluxe Ross. No, ho detto Brothers, vabbè Quindi nella scorsa parte abbiamo, non mi ricordo, abbiamo finito il mondo abbiamo 5 Abbiamo finito il mondo 5 Quindi in questa parte inizieremo il mondo 6, miniere di caramella Caramella? Non miniere di dì. caramella Non di Miniere di caramella Vabbè, lo, lo vediamo qui Miniere di caramella Ah, strano, non, non ho mai visto Strambic no. Quindi qui vedete Boom Boom, l'abbiamo già vista, sta a cazzi 90 E qui mmm, una torre vuota, Chissà so chi ci sarà dentro Boom Boom, solo che non può stare in due spazi nello stesso momento Boom Boom, solo che è troppo grasso quindi si è teletrasportato una volta che lo sconfiggete Beh, stordina. Iniziamo subito, prima, Ruby prima di iniziare però Quindi iniziamo subito però prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti Attivate le notifiche Prima di iniziare, iscrivetevi ragazzi Attivate le notifiche e anche fate iscrivere tutti quelli che conosci. Uh Diciamo che mio. il baby Yoshi è cresciuto. Ok, non più. Non tanto mio quanto non tu. Vai, mangiato. No. Sì. Ti ti sto ti.. ti volevo, volevo imbollarmi! Io ti volevo portare sopra, vabbè. Eh sì, ma Il <ride> coso per imbollarmi è anche lo stesso. Ah, posso per... mangiare gli stordini, perfetto. Cosa per ingollarmi è anche per quello per liberarmi vai, dallo Yoshi Vabbè ho capito sì, va. <ride> Ok molto easy Lancialo a me Ma vai Apri Apri bene No Aspetta Perfetto E Aspetta. poi Appena Cosa arriva per uh, Perfetto E ora lo puoi usare come piattaforma Aspetta No, è nulla. E è qui? Cosa? Ah no, qui è inutile. Ah, serve pure il Koopa, vabbè. Vabbè, ce l'ha il Koopa, ma non ci serve. Abbiamo appena preso la moneta. Yes. <susurra> oh. Ops. Intendevo lanciarti un da Aspetta. E eh, qui ecco quello prendi tu a me non serve e qui c'è non c'è nulla no. se non posso entrare ok credo che qui si possa andare soltanto con lo yoshi oppure con la ghianda e entrambe ok non c'era nulla il tubo lo so <ride> perché ci hai provato a caso vabbè vado io non devo nemmeno fare nulla mi basta saltare No <ride> Non saresti <ride> dovuto sbollarti Non ti saresti dovuto sbollare Scusatemi Chiedo venia. Ok aspetta che no. mi prendo un attimo oh. Ok non co mi prendo co Prendi cosa? Ah è così Che sì, sono respawnati sì. Non si sa perché Però fanno, fanno bene ah, vado Sono sentito. delle vite Sono comunque delle vite Ok questo prendetelo Un altro Yoshi No No no no no Grazie. <ride> Perché? <ride> non si può entrare, andiamo. L'ultimo. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Ti ho salvato. Ti sei suicidato. <ride> no, sì che lo sei. Stiamo in motion control. Aspetta vai sotto se puoi No Pff. Senti tieni allo Yoshi ma Non serve È ovvio Vai prendi Ma è basically È basics È how to basics Ok mo però col fungo in mano non posso Quindi mi dispiace ma lo devo abbandonare No Vai usa il damage boost Aspetta non, non uso il damage boost, non voglio morire Non voglio perdere la ghianda assolutamente E cosa come facciamo allora? Perdi la ah, ghianda, è l'unica cosa che possiamo fare. Sì, soffettare. grazie Sarebbe avrei, avrei che è forzato un... a usare il damage boost No, stavo andando lo stesso Mi sono stato fatto perdere un altro power up. E mo guarda Vedi? Oh Ma come no. facciamo ad andare avanti? Oh, oh no Così Sì, e mo muore Ed. Senti, meglio se qualcuno... Perché qualcuno si dovrebbe imbollare? Perché Me lo dentro un, un solo blocco è difficile stare Eh ma se muore uno poi come si fa? Boh. <ride> ok ci siamo di nuovo Qui alla moneta Un pochino meno armati stavolta però Quel che abbiamo Come un pochino meno armati? Ok Prima mica avevamo lo Yoshi e Alla fine siamo finiti Avevo la ghianda Ecco cosa avevo che non, ave che non ho più mo' Però e no, e non, avevamo gli oh, non avevamo lo Yoshi in questo punto, quindi definitivamente siamo più armati adesso. Ok, finalmente. Ok, vieni. Aspetta, aspetta, ho sbagliato. Sei okay. lento. Lascia. Non vado da solo, non voglio la vita. Beh, allora non avrei nemmeno la bandiera. Ah no, è vero, lo no, Yoshi non si può coltare tra Mario will remember this Lo devi aggiungere <ride> con l'edizione Cosa? Ingrandisci su Mario, metti la sì, frase certo, Mario will remember this fare. Certo, lo devi fare No Ok, premiamo questo pulsante che ci sblocca il passaggio e andiamo no. al prossimo livello Ok. Yeah. Sperando di recuperare la vita perduta Cascate di pesci sfiniti Cascate di Niagara. Ok, questo livello lo odio perché c'è il tizio Perché c'è il Canada Cosa c'entra? Cascate niagara. Ma che c'entra? Canada. Ma che c'entra? Canada. Basta. Premi, premi. Ma mi Ma sono dimenticato che è verde. Le cose base. Ma io so. Io sei scappato di default e basta. <ride> Io stavo aspettando che si toglieva così potevo andare avanti Però poi mi sono ricordato che era verde Ma me lo sono ricordato troppo tardi Le cose basiche Cioè non acide Corri Sei lento <ride> Aiuto Ma come? Senti lasciamo perdere Fammi prendere quel fungo e basta non sta dando tanto fastidio sto pesce come in New Super Mario Bros lì. tu fidati oh oh. <ride> l'hai appena ucciso uno senza eh, neanche e questo me lo porto perché mi servirà Tanto guarda posso galleggiare qui sta una moneta stella lo devo abbandonare Quindi che serve Guarda, sta, sta sul fondo del, del, della fossa Devi prendere que, quelli in superficie No, ero già dentro Grazie Scusa, cosa serve? Niente, è una scorciatoia per evitare l'acqua Basta che si sta sul fondo e non è, il pesce non dipende mai Basta stare sul fondo, vabbè Fatto Ok ora corri uh, Dove la terza? Non è la terza È la vera domanda Non è una domanda Tutto ti verrà rilevato a tempo debito No Ok aspetta non è. Si dice verrà ecco. rivelato ti Aspetta, fammi il boost, fammi il boost. No, non si può, si va indietro. Uh come l'ho missato. Pietro. Pietro veramente non guarda mai indietro. Torna indietro. <ride> come lo sto schivando. Ok, questo non l'ho schivato. E anche se era il più facile. Come cacchio ci arriviamo? Ah, è... Ah. Molto easy. Vai allora facci tu se non vuoi. Okay, molto out allora... of basics. Come cacchio ci arrivetevi out of basics? No, mi dovete iscrivere a noi. Cos'è successo? Baldis Basics. Me. Iscrivetevi a Baldis Basics. <ride> ok. Quindi ora raccogliamo tutte le monete come dei bravi bambini. Sì. Uh, in che livello sta uh, l'uscita segreta? Ah boh. Non c'è la casa a in questo livello. Poi lo scopriremo. No. In sa sì, lo so, come sta, mi lo so. Ma non lo trovo a Ah è vero, è nella torre. No! Ah. Se sì, vabbè. Niente, questo livello sono tutte i Todd le bandiere Non che cambi nulla eh Vabbè Appunto non cambia nulla Ok Ora andiamo a premere il tasto blu Per sbloccare il passaggio E andiamo alla torre Basta, non va male Se no ti bandisco dalla cameretta tua Io sento l'audio un poco rotto eh. Sì, lasciamo stare No. Mori, mori, eh, questi mori, sono mori. quelli che abbiamo già visto nel, nel livello nel mondo 2. Ah, qui mi ricordo che ah sì, mi sa che sta qua l'uscita segreta. Netherrist oh, sta spesso non mi niente. No, non sta spesso Nether. Sta qualche volta, probabilmente è molto spesso è quasi sempre nel mondo 6. Perché mi ricordo No lo dovevo prendere io perché ci sei andato? Beh. Entra là, veloce Non puoi Sai Mario No stai attento vado io Come fai no. ad andarci? Vai Anzi no vado io Ok Ce la stavo facendo in su ok sì, vabbè. Vedi che sta andando avanti. Sì, ho vinto. Grazie del boost <ride> Come vedete il fungo mini non serve a nulla in sto gioco. Solo hai detto nei tubi. Eh, no, nemmeno. Ah, qui c'era già la seconda. Tu puoi camminare sulle pareti. Ma non sul soffitto. Eh. Il che non serve a nulla, quindi. Di, di base devi andare là sopra non perdere il power up perché serve grazie ok prendi più monete che puoi bravo e ora non possiamo più prendere la terza sure about that? ne sono più che certo e qua e com'è certo certifero oh meno male che non è andata giù cioè che non, è, non si è bloccata tipo sopra certosina comunque la, la risposta La tua risposta Un po' certo Un certo, certo, certo Ok stai attento Cerchiamo in tutte queste Paresi E si imbolla, si imbolla. No no no no ah, Non ci ho fatto caso È Mio No Prendi veloce Ok, attenzione mo Dico attenzione lui che fa Giovanni Ecco vedi ma non possiamo entrare nel tubo Ok, che tubo Imbollati Non ho visto il tubo Imbollati tubo. Ah ok non ci vediamo dopo Ok ragazzi siamo tornati qui Adesso aspettiamo che si leva Ok Scusa come dovremmo fare? Um, sì, allora fai fare una, al maestro qui presente. Ok, Sec. Tempismo 100. Eh, mo' non è qui la moneta stella, comunque. Vi ho mentito. O meglio, vi ho mentito. Help me. Help me. Bravo. Aspetta, adesso facciamo una gara. Vieni, vieni. Vieni. Non vuole gareggiare Ah ecco l'uscita segreta di cui ti parlavo oh, E di cui tu non mi hai creduto nemmeno se l'ho detto io che stava in questo livello Ti ho detto potrebbe stare in questo livello Alcune volte le, le, le cose Non può essere alcune volte Visto che nella maggior parte dei mondi sta nella, ca sta nella casa bu E in questo mondo non c'è la casa bu Quindi per forza sta nella torre e io ho detto E io ho detto E perché è nel primo nel mondo? mondo? E perché nel primo mondo Allora sta nel secondo livello L'uscita segreta Perché non, non lo so E allora? Perché non è la torre? Eh? Eh? eh? Non Lo so Senti Salviamo beh. Ci rivediamo all'uscita normale adesso Bye bye Cioè il boss <ride> Ok siamo al boss Ok Molto muniti mi dicono No? Sì invece Chissà che abilità avrà adesso Basta Ora non proprio Ok non ha funzionato ah, Fate attenzione a ecco là. Ok è un po' difficile da, no, no, da sconfillare Ok ora lo possiamo spawn killare Ah Vai. No Ok ora fa l'attacco che lo Vieni. rende più vulnerabile Fammi da piattaforma Se lo stessi parlando indirettamente con il boss Parlando in diretta col boss, che cosa significa? Significa che quando dici vieni e parli con il boss dici no, oh e che cosa? Hurry up already E <truh> ora chissà dove andrà boom dopo che l'abbiamo ucciso a coltellate? Ops, non è c'è. Cioè. Salviamo e procediamo. Perché, perché non vi andiamo vi. qui. Andiamo al livello così Marco non si lamenta. Tanto. Ma questo è il livello 6, non è quello segreto, quindi praticamente non dovremmo farlo. Ormai è troppo tardi. Ok, me lo ricordo se è vero Sì, questo è un po' difficile. Colpite la testa e avete una sorpresa. Cioè il, suo, il rumore, basta. E anche scivolate. Ok, state attenti qua perché è molto. Buio è okay, spaventoso. Ah, allora, io mi ricordo un po' di cose di questo livello. Che è uno degli ultimi che ho fatto. Perché non trovavo un'uscita? Se mi interessa, mi interessa. Ah, bisogna essere in te. No, mancato. Ok, premi il tasto. Ah, adesso, e ora corro. Wow, non c'è nulla. Vieni, vieni. Vieni tu! Ora dobbiamo per forza prendere la stella Ok, vai Ok, state attenti a non morire nell'acido Che sarebbe davvero una morte okay. anticlimatica uh... Ora Perché è si è una... da tre ore prima? Perché è, è, è molto difficile quella. Ok, io ho un'altra idea. Ecco. Sì, però uno solo va, se, perché è molto probabile che muoia. E vabbè, mi sembrava normale. Cioè io Vado io Perché te dobbiamo tenerti con 99 vite per non hai Mo manchiamo pure la prima Mi raccomando <ride> Ora Io salto nel caso lei mancata Ecco qui io l'ho presa e Marco, no Vai. premila, ok voglio vedere se c'è qualcosa sotto qua no, ok ops prendila ah, vabbè ops. ora non sapremo dov'è io lo so attento non serve che lo dici, sono un professional Ora Adesso allora. vedi, vedi adesso Ok Salta salta salta Sì lo so L'ho fatto 30 volte Sto livello Perfetto Ora prendi la stella Perfetto Bene E ora vola Saltare su di me Tu non saltare su me Aiuto Perfetto L'ultima moneta L'abbiamo persa No sta qui uh -huh. Tu dici Yep, ve lo ricordo. Non mi fa andare giù, che pizza. So che avremmo bisogno della stella. No. Nah. Sì. E questo è fatto apposta per far morire chi ci prova a fare il damage boost. Però io mi posso ingollare, quindi eh. No, non ho stato No. Ok. Poi mi prendere una vita anche se non mi serve. Perché io può. Nice. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Praticamente per prendere quella ultima moneta stella dovete prendere la stella e poi correre subito verso il tubo Prendere quel blocco che c'era all'uscita e lì vi darà un'altra stella se avete ancora l'effetto Ecco come è, è inteso sì. da fare ma noi citiamo quindi Sì perché ho ascoltato tutto quello che hai detto Lo sto spiegando a chi guarda il video visto che a te non interessa nulla di quello che dico Quindi andiamo avanti Nido dell'itero tondi Tondi sono i pterotondi? Uh. Ah sì, sono questi qui No, non lo sono Sì, sono i... Gli ma no, ma perché mi ha conturo. preso? Non pensavo lo facesse tutto a un colpo Pensavo avesse più fasi la, il paletto Oh mio Dio, ok No No lol mao ok tu vai al centro e io vado a... tu non puoi andare perfetto <ride> <ride> io, poi, ah, io torno ah, su Io ah, ti imbosco da sopra oh è vero portano allo stesso tubo cosa improbabile anzi impossibile non basta serve a me non no serve per. quel blocco non ricordo pen, prendi prendi I pen. think so ok ok bravo. ah ok era un, solo una vita segreta qui che serve mm. in realtà no però fate finta di sì no si sì, serve vedi no ti devo squashare squash ok ah um. oh, wow Ok, vai là sopra presto Yay Ah, wow Non <ride> l'ho presa io Ah, era lì Sì Intanto dobbiamo andarci lo stesso ed è facilissimo Tu vai all'altro nel frattempo Perché dovrei andare all'altro? Non lo so Vuoi le monete? Prendi le monete Sei riuscito pure a perdere il power up Ok, adesso via. Nio. Complimenti. Cervello 10 autotempo. Peggio per te. Io volevo farti prendere la vita. Niente allora. Oh, e poi, oh, yeah! E poi, yeah! Apple, yeah. Perfetto. Oddio Yoshi blu. Oddio Yoshi blu. Ok, andiamo al prossimo livello. Ok, sto livello lo ricordo. Ok, non lo voglio, non lo voglio più giocare a sto livello, basta. Mi ha già fatto abbastanza torti. Mi ha già fatto adatto, abbastanza torti. Uh, comunque credo che la prossima torre è meglio se la lasciamo per il prossimo no. video perché te lo spiego. Mo? Sì, lo so già. Lo cosa? so già che c'è un'uscita. No, um... Lo so, c'è l'uscita per. No, è per. Io lo so che cosa stanno No, dentro. io io intendo che dopo quella torre c'è solo un livello e il castello e basta. E quindi meglio, invece che allungare questa parte e diminuire la lunghezza di questa. Di meglio... questa o di quella? Hm? Hai capito cosa intendo? Facciamo <ride> la torre nel prossimo episodio per. per.. Uh... Okay, ma non urlare, che il <ride> microfono sta impazzendo. Vabbè, hai capito. Quindi <ride> meglio. questo è l'ultimo livello. Non ho capito, in realtà. Eh. Sì che hai capito. In realtà ci sarebbe un altro livello dopo che non è ancora la torre. Sì, però... vabbè, ma comunque sarebbero comunque pochi livelli. Oh, non lo vuoi questo? Mm. Mm? Non lo vuoi no. quel funghetto? Mm? Non vuoi la testa del tuo simile, vado io. Vado io, Marco, non. Marco, no, Marco, Marco, ma perché? Perché devi rovinare, perché? Smetti di piangere e fai qualcosa di utile. Magari mi sbogli. No, vai via. Non venire, non venire che mi intralci. Ma cadi giù, ma cadi insieme a quei cuparossi che ho fatto cadere. Yes. Con le nuove tecnologie abbiamo scoperto come cambiare un, un no. paratruppa rosso in un... Staccate cupa, cupa rosso. Però per questi sei paratroupa il cambiamento potrebbe esserli fatale. Beh, silenzio, madonna. mia Nel prossimo episodio di Dottor House... Ma che Dottor House è Dottor House. <ride> Lo so che non c'entra niente, non è mia che ho visto mezzo episodio ma non so nemmeno che cos'è ma silenzio silenzio premi quello ah non possiamo procedere vieni <ride> cos'è vuoi morire? vieni non? giù Che dove stai andando? aspetta ci serve la bomba appunto sta qui ora attento premi il coso oh, studi ad Harvard che basta, dicono che ma madonna che faccio sono, io sono un gamer su su 25 riesce a capire la traiettoria di una bomba lanciata ma silenzio tu sai che dobbiamo andare vero? oppure basta fare così tipo no ok no comunque non no è inutile questo no no no non eh. entrare oppure basta fare così No, troppo, troppo lungo il lancio Come non si sa Però se mi metto qui e lancio l'acqua Vedi, perfetto Aspetta adesso Ops Il senso di metterlo Non lo so La vita praticamente Cioè la, la vita è l'unica cosa che c'è in questa stanza Clicca Lol Dice Aus. Ma mi ha intralciato. No. Si sì. subisci la morte e basta. Anche tu. Attento, attento che quello. Attento, attento che quello e salta. I pre priti, priti, significa priti. E ora come fai? Ecco come si fa come me le persone oh, normali no. Bene quindi nella prossima parte di New Super Mario Bros. U Deluxe Iii. Ci vediamo dove Marco non avrà le vite <ride> Un attimo Che mi sa che c'è pure un altro livello L'ho detto prima No non l'hai detto un altro livello e poi la torre. Eh. C'è un altro livello. E quello che cosa ho detto io non prima? Non hai detto niente. L'ho detto. Non mai l'hai detto. madonna mi è sordo. Boh. Non me lo proprio. Ma una volta tanto, riguardateli i video sì, e eh, vi capisci riguardo ogni volta per montarli, eh, ma comunque vai quello che no, amanti. lo continuiamo la prossima volta. Vabbè, almeno sospendi però. È ovvio. Quindi nella prossima parte finiremo il mondo 6. Quindi ci vediamo alla prossima. Ricordatevi di iscrivervi, ci vediamo alla sì, prossima. Sì, ciao. Ciao.